spesso in Edmodo perdiamo molto tempo a cercare le cose e sottovalutiamo invece uno strumento molto piccolo ma molto potente che è, filtra i messaggi per io ora sono nella bacheca di una classe e clicco questa freccetta e come vedete ho tutte queste scelte non uso compiti perché in questa classe non ho dato compiti ma per esempio se clicco quiz compare il quiz, l'ultimo quiz che io ho dato. Cancello qua, di nuovo la freccetta, posso scegliere di mostrare solo i post inviati da me e come vedete ci sono solo i post inviati da me. Grazie per l'attenzione.